Okay. Prego, eh, buona serata a tutti, siamo qui con Alice Benessia, un nuovo appuntamento di Abitare il Selvatico, ah, scusate, sì, di, del, della serie di Verso un'abbondanza progale, eh, esperimenti in corso con Gaia e l'umanità. Oggi Alice Benessia ci parlerà di Abitare il Selvatico, pratiche di cura e convivenza intraspecifica. Buon ascolto a tutti. Allora, buonasera a tutti, grazie di questo invito. Eh, spero che non ci siano interruzioni perché l'elettricità è andata e venuta fino a pochi minuti fa. Eh, sono qui a raccontarvi invito di Elena, un, la mia esperienza a pian piccolo selvatico, che è il luogo in cui abito eh, insieme ad altre creature ormai da qualche anno. E aspetta scusami che Ok. E, in questo luogo eh, vivo e convivo con come dicevo creature domestiche e selvatiche vi racconto un po di storia di questo luogo dell'attività che facciamo e poi mi, mi soffermo un pochino più sul tema della conversazione di oggi eh, dopo avervi dato un contesto generale mm per raccontarvi un po' qual è questa mia pratica e su cosa si, fa, si basa, su cosa si fonda, eccetera. Questo è Pianpicolo come l'ho incontrata e il Pianpicolo selvatico è il toponimo di questo luogo è un toponimo antecedente a questo piccolo borgo che vedete eh, che il borgo risale al 1811 il toponimo l'abbiamo trovato su una mappa del Metà 700, come Ciampicol, eh, piccolo piano, vedete questa Borgo si affaccia su questa vallata, che ha questo grande prato semipianeggiante, che è un'anomalia di questa zona, perché ci troviamo in Alta Langa, che ha un paesaggio, la cifra del paesaggio è il terrazzamento. Evidentemente quindi questa, questa particolarità ha dato il nome. No, io voglio sentire. Forse abbiamo qualcuno col microfono acceso a questo, a questo luogo. Questo è come l'ho trovata. E, aspetta, devo abituarmi... La slide, ok. E abbiamo iniziato a. Forse qualcuno deve spegnere un microfono, sento un ritorno. Sì. Eh, abbiamo fatto un. Scusami. Dario forse deve spegnere. Ok. Abbiamo fatto un grande lavoro di ristrutturazione, io l'ho trovata e l'ho abitata, l'ho incontrata nel 2011, e ho iniziato a viverci nel 2013, tra il 2014 e il 2016 eh, c'è stato questo grande lavoro di trasformazione del borgo, questa è una fase intermedia. Vedete che c'erano già alcuni asinelli, e alcuni animali. E questo è più come si presenta oggi, con questa costruzione che vedete sulla sinistra, che è un ricovero per animali, fienile, stalla fienile. E restaura anche, insomma, segue dei criteri anche di efficienza energetica, uso delle risorse rinnovabili, eccetera. Non mi soffermo più di tanto, ma era solo per darvi un po' un contesto di dove siamo. Questa è un'altra veduta. L'altra la, la particolarità di questo luogo è il selvatico, questo eh, appellativo che è rimasto nel toponimo, che viene dal fatto che questa cascina è un po' più in alto di, delle altre, a 750 metri, quasi sul limitare del crinale tra Valbormi e la Valluzzone, si affaccia sulla Valluzzone, siamo appunto in sul Piemonte. Ed è orientata a nord-est, vedete questa facciata principale è in ombra, eh, le cascine tradizionalmente sono orientate a sud-ovest questo è un orientamento che è quello che ricorda di più da cosa mi raccontavano amici esperti di orientamenti eccetera, l'orientamento tipico dei monasteri più che delle cascine. Questo è un po' un'idea del paesaggio in cui ci troviamo, è un luogo isolato in cui non si vedono, non sono in vista altre case e altre strade. Questo lo dico perché permette questi esperimenti di convivenza in libertà che sto facendo con questi altri animali. Questa è un'altra veduta del terreno, il terreno intorno è più o meno 22 ettari. Come vedete per lo più pascolo e, e bosco, è una zona che è stata risparmiata dall'agricoltura intensiva del vino perché è troppo in alto. Adesso con i cambiamenti climatici eh, c'è un certo interesse a salire anche col vino ed è interessata però da un avanzare della monocoltura della nocciola intensiva. Questo per darvi un'idea delle stagioni, questo è un pleniluvio esti, eh, estivo e questa è una serata invernale. Questo isolamento, la differenza tra le stagioni, almeno fino adesso, è stata abbastanza. Questo non è quest'inverno, purtroppo, è quello prima. Questo è un inizio primavera. Abbiamo anche piccoli esperimenti in Piampicollo. È una fondazione da poco tempo fondazione che si prepara a diventare ente di ricerca, è un ente del terzo settore ed è anche un'azienda agricola. Travedete qui sulla sinistra un piccolo campo preparato per, per essere seminato grano. C'è un piccolo fruttetto, vedete, gli alberelli giovani giovani, circondati dagli alberi più anziani. Sono piccoli esperimenti di agroecologia, di policoltura, diciamo, agricoltura rigenerativa, secondo di come la vogliamo chiamare. Questa è una veduta notturna. E qui vedete rapidamente invece all'interno di, di questo piccolo borgo c'è questa corte interna intima, piccina, che raccoglie il sole del sud-ovest. Vedete che c'era questo grande fienile, adesso questo è prima dei lavori di ristrutturazione, abbiamo già iniziato a usarla per fare delle attività, questo era uno spettacolo teatrale. Questo è il grande cantiere, è anche stata una trasformazione abbastanza radicale che ha mantenuto la struttura. Lo scheletro, diciamo, il resto è stato... Durante il cantiere, durante questa trasformazione, e questo vi dà un'idea della fondazione di questo, di questo piccolo centro di ricerca, sono stati invitati, ho invitato una serie di, accanto ai cantiere materiali, ho eh, eh, invitato una serie di ricercatori e artisti a lavorare su, sull'idea di trasformazione, proprio perché comunque è una grande responsabilità mettere mano a un luogo che aveva tutta una sua storia. E questi amici alla fine sono diventati anche stretti amici eh, artisti di varia natura performativi artisti visivi artisti del suono un ricercatore che si occupa di piante eh, un videomaker eh, sono stati durante il cantiere a fare, a lavorare insieme a me Uh, ospitando dei laboratori, dei workshop e ospitando anche il loro lavoro in, in itinere che è finito col finire delle... queste sono alcune immagini di laboratorio di fotografia. Questo è un piccolo esperimento di Forest Garden, di Orto Bosco, fatto intorno al cantiere. Il cantiere era... rende bene accessibile il borgo, questo è uno piccolo spettacolo teatrale. Abbiamo fatto un'apertura dei cantieri durante i lavori, Uh, come per mostrare questi, questi work in progress degli artisti. Questa è una performance polifonica nei boschi. Registrazione del paesaggio sonoro. Questa è la costruzione di un'installazione permanente che oggi è un, uno dei perni importanti di questo luogo che si chiama Vital Badecca, realizzata da un duo di artisti che poi sono diventati fondatori. Tutto questo per raccontarvi il fatto che questo luogo ha... Eh, appoggia diciamo su questo gruppo di artisti che poi l'hanno fondato insieme a me. Questo è un laboratorio di autocostruzione durante il cantiere. Questa è la corte più invece come si presenta, quasi diciamo come si fosse un po' più abitata da piante, ma questa è come si presenta alla fine del lavoro. Qui sono alcuni scorci dei locali interni, c'è anche un locale questo di cucina e trasformazione dei prodotti. Alcuni eventi. Questa è una sala di lavoro interna dedicata agli artisti e ai ricercatori. Questa è un, sempre la stessa sala allestita. C'è un forno anche dedicato alla preparazione del pane, ma anche in questo caso a installazioni video. E Nel 2017, finiti i lavori, abbiamo iniziato aperto un programma di eh, residenze di ricerca che è ancora in corso. Abbiamo iniziato a invitare artisti e ricercatori per la permanenza di un anno intero. Parlo di questo perché questa convivenza interspecifica con cui arrivo tra poco e questo processo di cura anche, è innanzitutto rivolto, non innanzitutto, ma insomma anche rivolto naturalmente agli umani, e c'è questa idea di, di offrire spazio e tempo ai ricercatori che vengono in residenza Pianpicollo per andare al fondo delle proprie domande e per riflettere sulla possibilità che ha l'essere umano di entrare in una relazione per l'appunto di cura e di trasformazione con ciò che lo circonda. Quindi queste residenze durano un anno intero, gli artisti vanno e vengono, diventano parte di una comunità, offrono il loro lavoro, la loro ricerca, in questo caso un lavoratore per i bambini della scuola materna, questa è un'installazione di, di Maurizio Cilli, il primo artista invitato. Questa è un'opera permanente. E gli artisti non hanno eh, dovere di produzione, eh, però diciamo alla fine tipicamente poi lasciano qualcosa. Questa è questa scultura, questa grande pietra ambientata nel paesaggio. Questo è un altro artista invitato nell'anno successivo, il 2018. Attila Faravelli, in laboratorio con... Eh, il Politecnico, per dirvi che queste, questo luogo è ormai abitato da alcuni anni e ospita umani temporanei che vanno e vengono di varie età, di varie, eh, che hanno questa caratteristica di stare qui e lavorare, fare ricerca, con un senso di ricerca aperta, questo laboratorio con i bimbi di questo artista del suono. E questo è l'ultimo l'anno scorso con un, un filosofo della biologia, Andrea Borghini e Claudia Losi, un artista di Piacenza. Che ha tessuto del, dei disegni coi i crini di uno dei cavalli che andrò a presentarvi tra poco. Ha usato questi crini per una sue opere. Aspetta, adesso ti faccio ascoltare. Ed eccoci qui. Allora, insieme a me, eh, Pianpicollo è, come vi dicevo, quindi questo luogo. Eh, sento di nuovo un suono. Eh. Eh, questo luogo che ospita eh, un borgo e ospita una comunità. Come vedete, questo terreno selvatico ospita una comunità di molto grande di creature viventi e anche non viventi, umane e non umane, per lo più selvatiche: piante, vegetali, animali, eh, microrganismi, eh, funghi, licheni, eccetera, eccetera, un flusso di materia organica e inorganica in perpetuo mutamento, e ospita insieme a tutto questo quale siamo in continua relazione una insieme a me una piccola famiglia di animali domestici domestici nel senso animali tipicamente di cascina che sono maiali cavalli asini e galline un gallo qui vedete un piccolo maiale è difficile da la domanda che ogni tanto faccio quando faccio vedere questa foto è capire che che animale è questo è un maiale domestico che però come vedete a una certa libertà di movimento e di espressione. Questi animali sono arrivati, eh, non sono stati, diciamo, programmati, pianificati, ma sono arrivati attraverso incontri e storie particolari. I maiali sono stati proprio. Me li hanno portati questo signore in macchina, ha aperto, aperto il baule, ha detto: Io non li voglio, non li tengo, non li posso tenere. E erano grandi, piccinissimi, e quindi li ho cresciuti con il biberon, eccetera, eccetera, e i cavalli vengono. Sono cavalli che sono cavalli anziani, però magari, eccoli qua. Sono tre cavalli anziani che hanno una vita alle spalle dedicata e funzionale agli esseri umani. Uno era un cavallo che lavorava, bianchino veterano 26 anni, che lavorava, lavorava tutta la vita in un maneggio e faceva gare di salto con i bimbi, un pony da salto. E il fulvo, la creatura fulvo è un cavallo ex cavallo da corsa che ha, ehm, faceva queste gare di resistenza, velocità e ha avuto un fenomeno che ha un suo nome tecnico che adesso io non mi ricordo ma che è una sostanzialmente una paralisi di tutti i muscoli da acido lattico da sovra, sovraccarico e con delle lacerazioni quindi non ha più potuto gareggiare ed è finito diciamo, una cascina abbandonata a se stesso. La grande creatura nera è una cavalla frisona, razza frisona, che sono questi cavalli da, da cinema, da, da carrozza, da, e lei non poteva più essere tenuta dalla sua proprietaria perché insomma, ha avuto una malattia degenerativa, e quindi questa cavalla non si sapeva dove metterla, per svariati motivi, non vi sto a fare tutte le storie, sono arrivati a e Poi ci sono queste due asinelle, è una che aveva subito dei maltrattamenti, che anche lei è arrivata per via traverse con la sua piccola figlia che adesso è cresciuta, che invece è l'unica, diciamo, che non ha avuto nessuna esperienza negativa. C'è una serie di galline eh, che sono un po' più temporanee, contingenti ai me perché sono prede più facili. E I predatori vivendo in libertà ogni tanto qualcuno, se, purtroppo se ne va, e ne arriva qualcun'altra, e che arrivano da un programma di recupero, delle razze antiche, di due razze antiche piemontesi dell'Università di Torino, che sono la bionda piemontese e la bianca di Saruccio. Sono sostanzialmente degli scarti di questo progetto di miglioramento, di recupero delle razze. di questo amico e collega che se ne occupa, che ogni tanto delle, ha dei resti, che sono quelli che non sono destinati ad andare avanti. E quindi Pianpicollo accoglie queste, queste creature. Come vedete la caratteristica principale è che queste creature vivono eh, in libertà. Eh, al di là di questa cura quotidiana, diciamo così, nei, nei bisogni primari, comunque sono creature programmate nel comportamento, nell'espressione genica per essere funzionali agli esseri umani. In questo caso c'è cioè, questo esperimento, un terreno un po' incognito, di sospensione di questa funzione. Allora, questi animali non hanno una funzione più, non vengono mangiati, non vengono messi al lavoro e io faccio questo esperimento di cambiamento di postura, diciamo così, in cui mi rendo disponibile eh, e li, li osservo nella loro espressione, <ride> diciamo, in questa loro libertà succede che naturalmente loro riescono hanno la possibilità di esprimersi nella loro individualità, nelle loro scelte, nella loro, diciamo, che ognuno fa la sua giornata e ci incrociamo in appuntamenti più o meno regolari e io ho questo privilegio anche di poter convivere, proprio questo esperimento di convivenza. Torno un attimo indietro perché qui avete visto, ho messo un po' di appunti su questa modalità in cui io mi, io mi relaziono con queste creature, poi ve le farò vedere in, altri, in altre immagini. Sostanzialmente è appunto questo stare accanto a loro e fare esperienza di questa, queste forme di vita, proprio una vita che si esprime in forme diverse dalla mia, nello stare così vicino a queste forme di vita altra, ma accessibili a me, perché è il quotidiano il nostro rapporto, in qualche modo il mio corpo animale, il mio essere animale, si risveglia. C'è questa sensazione di radicale di cambio di postura dal, dal senso del controllo del dominio dell'umano che eh, tiene questi animali tipicamente per farne un uso specifico e invece questo senso di mettersi a servizio. Questa, Vedete è un esperimento di pura trasformazione reciproca perché come vi potete immaginare in questo mettersi a servizio in realtà torna indietro moltissima energia questa cura reciproca ecco non fa bene solo è, un, è una pratica estremamente relazionale e è, è basata su un gran grado di improvvisazione abbastanza elevato perché siamo tutti immersi io e questa piccola famiglia e nella complessità del luogo in cui ci troviamo la complessità che è data dal dal resto del contesto, umano e non umano, quindi il selvatico, quindi anche i predatori, eh, lo scatenarsi degli elementi, eh, tutti quegli elementi di contingenza che normalmente ci sono, e naturalmente gli umani anche non mancano. Tipicamente una delle difficoltà di questa complessità è la caccia, la stagione della caccia, perché i cacciatori <coughs> possono entrare nel terreno, per legge possono entrare e cacciare nel terreno, e quindi questi animali in libertà in certi momenti e in certe situazioni vanno naturalmente confinati, bisogna continuamente insomma, rispondere. E, e quindi c'è un grado di improvvisazione nell'immediato, anche nel, nel, nella, nella giornata, nelle singole giornate, per vedere che cosa fanno e come rispondere a cosa fanno. È una pratica estetica, nel senso che prevede estetica, quindi ha a che fare anche con l'arte, ma in un senso originario, in qualche modo presuppone un risveglio dei sensi, de uno stare attenti, un prestare attenzione a quello che succede, anche le interazioni tra loro e le interazioni tra loro naturalmente e il mondo dei vegetali, perché possono essere molto dannosi, molto molesti anche no? dei mammiferi che naturalmente pascolano, razzano. I uccelli, le galline che razzano, i maiali che fanno i buchi, eccetera. Per cui bisogna anche sapere un po' continuamente rispondere alle esigenze dei vari viventi, cercando, e anche le proprie, cercando di arrivare a, come dire, massimizzare la possibilità di ciascuno di, di esprimersi al meglio, pieno della propria esistenza. Eh, richiede quindi una qualità di presenza mh, abbastanza continuativa. Eh, tipicamente quando sopraggiunge la stanchezza può essere, si possono fare degli errori. Questi cavalli, per esempio, hanno una grandissima forza, un peso, una massa, hanno una loro storia alle spalle. Qualcuno ha qualche appunto. Il cavallo da corsa, per esempio, è molto reattivo, ha qualche problema, si spaventa facilmente. Eh, quindi vi dico questo perché. Poco tempo fa mi è successo, per dirvi cosa, la mancanza di presenza può essere anche rischiosa. In una serata in grande stanchezza stavo riportando questi, questi animali, poi di notte si, si ritirano, ognuno nel proprio rifugio per far spazio al selvatico che tipicamente occupa il territorio. E sono arrivata senza annunciare il mio arrivo alle spalle di questo cavallo, eh, silenziosa come un gatto e lui distinto ha eh, calciato e mi ha presa. Non, ha, non mi ha fatto, insomma, è andata benissimo, non ho avuto grossi, insomma, ho avuto una botta, però per dire, e eh, lui non l'ha fatto assolutamente apposta, mi ha poi guardato come dire "Ah, eri tu. Però appunto hanno una forza tale e una rapidità tale eh, che, appunto, magari la mancanza di consapevolezza, di presenza può essere anche rischiosa. E al di là di questo, è, è, naturalmente una, è una, per me è una pratica, diciamo, anche proprio esistenziale. E, tutto questo è intriso naturalmente di contraddizioni, tipica questione, non, non, si tratta di un, non è un esercizio diciamo così che ha una sua ideologia uh, particolare, in, è immerso in una serie di contraddizioni, eh, diciamo così che uno ha un, un, un punto di ispirazione, È una frase di un fotografo americano che dice, io sono anche fotografa, che dice eh, la posizione è quella da cui tutto accade. Cioè, nel, io come se metto un punto fermo, un punto fisso, che è la mia prospettiva, il mio luogo di lavoro, l'arena, la, la, la, il teatro in cui io decido di inserirmi e dovunque mi metto, insieme, mentre fisso questo punto, si fissano le cosiddette condizioni del contorno, potremmo chiamarle, e sono l'insieme di contraddizioni in cui io scelgo di, di convivere. Quindi non si tratta di eliminarle, ma di vederle e scegliere quelle piuttosto che altre. C'è un elemento di fiducia che si crea naturalmente reciproco con queste creature. E' eh, un, una definizione di fiducia che mi era piaciuta molto, che mi aveva dato un ricercatore francese, un filosofo francese qualche anno fa, che è la possibilità di, di mostrarsi vulnerabili, mostrare la propria vulnerabilità. Quando io mi fido di qualcuno mi, mi rendo vulnerabile. E, e qui è una sensazione che posso dire di, di aver provato in entrambi i sensi, sia da parte mia che da parte loro. Ehm, tra l'altro alcuni di questi animali hanno, soprattutto di nuovo i cavalli, hanno delle, arrivano con delle problematiche anche di salute, per cui ci sono state anche delle occasioni in cui ho dovuto curarli, portarli in altri luoghi per essere curati. E questo senso di fiducia eh, reciproco è molto importante nei momenti di difficoltà eh, questo esperimento eh, implica anche un cambiamento molto grande nel uh, ritmo della mia, della mia vita nello stare qui è un adattamento alle stagioni molto più grande io vengo da una vita urbana eh, e questo adattarsi alle stagioni, e al ritmo circadiano, quindi a queste giornate, che, la lunghezza delle giornate che cambiano, le esigenze di questi animali e delle piante, anche parlo degli animali, ma tutto questo si può naturalmente, eh, si potrebbe anche dire per le piante, anche se l'energia è più sottile, un rapporto più delicato forse. E quindi in qualche modo questo adattamento allo stare molto fuori, Molto più fuori che dentro rispetto a come vivevo prima, e molto più in relazione con eh, le stagioni e col ritmo giorno e notte, ha cambiato radicalmente il senso che ho del, del corpo, del lavoro anche. E poi, vabbè, c'è questo senso, questi appuntamenti, ho scritto questa parola perché è come se, eh, come dicevo prima, in questa libertà reciproca, diciamo, poi ci sono dei momenti durante il giorno in cui si creano degli appuntamenti tra me e loro anche solo appuntamenti per vedere un po' dove si trovano, cosa fanno. Io in qualche modo sono anche un po' lì a custodire, a prendermi cura della loro incolumità di... e quindi è come se io ho un occhio sempre un po' da qualche parte, più o meno so uh, dove si trovano e in qualche momento della giornata abbiamo degli appuntamenti in cui ci ritroviamo. Uh, i tempi in cui tutto questo esperimento accade sono tempi molto lunghi, vi do un esempio tra i tanti, eh, questi cavalli eh, sono arrivati appunto dopo una vita di confinamento, eh, quindi funziona con una vita funzionale, con, sempre abituati a qualcuno che dà delle istruzioni e, e degli spazi sempre chiusi e quindi per esempio c'è un tempo molto lungo che loro stanno prendendo, hanno preso per abituarsi ai, agli spazi aperti, quindi per occupare un areale, sentirsi fiduciosi di poter occupare degli spazi più grandi. E, per esempio, una delle cose che mi ha più emozionato ultimamente, questo l'inverno scorso, è il fatto di trovarli molto più lontani del solito, a pascolare placidamente, addirittura nel campo di un vicino, che mi ha poi dato un'autorizzazione è stato carino, mi ha regalato, ci ha regalato questo prato per l'inverno perché voleva riseminarlo in primavera lui alleva mucche, confina è un unico, in realtà dal punto di vista ecosistemico, è un unico luogo e loro, eh, che dopo in passato questi cavalli io avevo provato a, così, a forzare un po' e quindi allontanarli un po' da casa con dei recinti e loro se non vedevano la casa, la stalla rompevano il filo per tornare a casa e invece quest'anno li ho trovati un giorno, mi ha chiamata questo vicino e li ho trovati placidamente a pascolare in questo campo e abbiamo preso questi appuntamenti diversi in cui io andavo a recuperarli al tramonto in questa lontananza, in questo pascolo. Quindi questi, su questi tempi lunghi è come se eh, in questo loro, parlo dei cavalli, ma simil molto simile allo spazio dei maiali che si è espanso, eh, mentre loro occupano questo spazio più grande, come se dentro di me c'è una sorta di corrispondenza, c'è un senso di ampliamento anche di uno spazio interno che mi sento di occupare. E, vabbè, altro punto che ho messo qui è un'idea di passare in tutto questo esperimento da un, un po' un basso profilo di sostenibilità, di, sostenibilità, di mantenere qualcosa o delle pratiche che possano sostenersi a lunga un'idea di rigenerazione, quindi un esperimento attivo di rigenerazione di queste creature che ovviamente sono dal punto di vista del tutto è simbolico l'esperimento, però posso dire che in questa cura e trasformazione reciproca la mia salute personale, anch'io convivo con una patologia classificata cronica degenerativa e sono in fase di remissione totale da quando faccio questo tipo di pratica. Quindi è una rigenerazione che parte dal personale naturalmente, ma si estende. Adesso torno alle immagini. Questo è uno dei due maialetti. E altro esempio che posso così raccontarvi per passare più dall'astratto al concreto è un giorno in cui appunto è arrivato il tramonto, io tipicamente li, li cerco, se non arrivano da soli, vado un po' a vedere dove sono, eccetera. Questo era un tramonto autunnale, e avevo un'idea vaga di dove potevano essere, perché a un certo punto all'ora di pranzo vedevo queste pallette di grasso in lontananza. Allora ho seguito una pista e sono finita su un bosco, una passeggiata di un quarto d'ora dove pensavo potessero essere, non li ho trovati, Insomma, ho girato un po', a un certo punto ho scovato lui che si chiama Poldo sotto una quercia a mangiare ghiande e mi ha vista, eravamo in prossimità della stradina che avevo preso per arrivare lì e ha capito, insomma, che era ora di tornare a casa, però invece di mettersi e andare verso la stradina, prendeva una direzione che per me eh, non aveva senso, quindi io ho insistito un po', lui anche, finché a un certo punto ho capito che lui aveva un'intenzione molto precisa e ho deciso di seguirlo. Qui è un po' anche l'elemento di improvvisazione continua in cui io osservo e un po' in modo in un altro e quindi ho deciso di cambiare ritmo, invece di spingerlo con la voce, col corpo, ho rallentato, mi sono zittita e lui è partito per i fatti suoi e ho scoperto che naturalmente era una mia presunzione pensare che lui facesse la stessa strada che facevo io per andare a casa. E quindi lui si è infilato in questa pista nel bosco, io ho deciso appunto distinto di seguirlo e ho fatto questa esperienza eh, molto particolare, anche molto bella, di eh, seguire eh, che, questa pista, che sono una pista poi di, di, dei selvatici che probabilmente loro hanno ereditato, molto ben battuta, però totalmente invisibile nel mezzo del bosco. A quel punto si sono invertiti i ruoli perché ero io a essere goffa e ho fatica, naturalmente, lui è infrangibile, <ride> mi passava piccoletto tra i rami, tra i rovi, eccetera, invece io mi dovevo strisciare. Fa... E anche qui è stato, sono esperienze di questo tipo, ecco, che sono per me notevoli perché un altro mi ha dato un altro senso di espansione, come se improvvisamente ho avuto la, il privilegio di poter vedere il mondo un po' con la loro prospettiva e in qualche modo mi sono fidata di loro, come loro si fidano di me. Questo è più. Da così da cartolina, <ride> quando erano piccini, scacciavano il cane, entravano in casa, avevano delle strategie per mandare via il cane dalla sua cuccia. E quando sono appena arrivati, come vi dicevo, erano minuscolissimi. Questa è una amatissima gallina che, ahimè, è stata presa da un rapace, Isidora. E anche, anche le galline, ho questa sensazione meravigliosa a un certo punto di vederle come potrebbero essere degli uccelli selvatici, no? quindi hanno questa libertà di, di espressione, di movimento, naturalmente emergono le loro personalità specifiche, eccetera. Il rischio, è, diciamo, il prezzo è essere maggiormente esposti a, alla contingenza, insomma, ai predatori. Qui tra vedete il gatto che sto aspettando dopo la tempesta. Questa è una piccola installazione fatta da certi studenti del Politecnico, in uno di questi laboratori, per gli artisti che vi descrivevo. Qui ci sono i tre cavalli. Questa è una visione invernale, anche il fatto di poter esplorare, per esempio, la neve, per loro all'inizio è stata una cosa stra un ovviamente stranissima, poi si sono. Abituati anche a muoversi nella neve. Questo è l'interno del, della stalla, pisolino. Questo è un ospite temporaneo, a un certo punto ha avuto qui un, un rapporto, come dire, un po' illecito, un privilegio di poter così convivere per brevissimo tempo con un piccolo capriolo che ha avuto bisogno di soccorso, poi è stato mandato e al centro recupero perché appunto il rapporto illecito col selvatico è regolato, ma qui abbiamo avuto questa meravigliosa esperienza di convivenza breve in cui l'ho aiutato a crescere un po'. E qui c'era questo laboratorio di canto, per cui io e il piccolo eravamo un po' stupiti di queste polifonie. Questo è sempre lui... E per esempio, passeggiare, a un certo punto avevamo questa... aveva preso un po' a seguirmi in giro, per... era libero di muoversi, non era confinato in nessun modo, però stava intorno a casa, eccetera. E facevamo queste passeggiate nel bosco, io il cane veniva, anche lui, e quindi era una percezione del bosco attraverso questa creatura selvatica. Anzi, straordinario. Beh, Questo è un piccolo aneddoto, ma di nuovo un'osservazione che eh, naturalmente anche tra loro interagiscono, tra specie, no? E hanno delle simpatie, delle antipatie, si avvicinano di più, per esempio il gatto e il maiale non si amano per niente. E ho questa, stando accanto ai vari animali, questa sensazione che è come se avessero ogni, ogni animale, ha una sua frequenza, che ha un po' un suo modo di di muoversi, di esprimersi, di, di anche vocalizzi. E quindi per esempio la grazia del gatto con, con la virulenza del maiale non, non ha nulla a che fare. Quindi queste due frequenze come se non si incontrano. e Misteriosamente, in certo senso non misteriosamente, il gatto invece il capriolo che entrambi hanno questo, questo modo di essere, di stare al mondo molto delicato, molto... Che rapido, eh, stavano volentieri vicini tra loro, li vedevi condividere degli spazi. Qui vi faccio, così finisco, vi faccio solo vedere altre, piccoli altre esperimenti con, i, con le piante col con il resto degli ecosistemi di Pianpicollo. Questa è una creazione di un'area umida che abbiamo fatto ehm, per il recupero della fauna anfibia con dei fondi europei un piccolo laghetto che in questo periodo, devo dire, ha resistito, malgrado la grande siccità, per esempio è ancora molto lussureggiante, quella, quella parte e l'esperimento, come vedete, ha funzionato abbastanza bene, quindi io davanti a casa ho cominciato a trovare questi ospiti meravigliosi. Questo è un monitoraggio ambientale per invece per andare a vedere la presenza delle farfalle, c'è una grandissima varietà di, di farfalle, questa è... L'IPLA e l'Università di Torino che hanno fatto questa misurazione adesso continuano a mangiare ogni anno perché è una zona particolarmente pregiata eh, da questo. Ancora, diciamo, questo è un esempio di prateria mh, tipica di, questo, di questi luoghi, ancora con questa fioritura abbastanza appunto biodiversa che cerchiamo di rigenerare, di mantenere e di rigenerare, una delle pratiche è il recupero della falciatura a mano. Adesso uno dei progetti che speriamo di poter aver finanziati prevede la creazione di questa piccola scuola di falciatura. Naturalmente non su, si può fare su tutte le superfici, ma almeno su alcune che hanno delle fioriture più particolari. Naturalmente questo vuol dire proteggere gli impollinatori, proteggere gli insetti, eccetera. Ci sono queste fioriture di orchidee incredibili e, e in questo monitoraggio ambientale abbiamo trovato delle orchidee rare, per cui siamo in fase di candidatura per vedere se riusciamo a diventare il sito di interesse comunitario, prevalentemente intorno a Pianpicollo, ma anche un po' più in là. E naturalmente, per esempio, questa, ecco, questo per dirvi compromessi, eccetera, tutte queste creature che si aggirano, e eh, rufolano, mangiano, eccetera, eh, bisogna... Ogni tanto si po possono occupare quel posto, dove ci sono le orchidee, ogni tanto no, per cui ci sono questi filo che fanno da, da protezione. Eh, diciamo che i vegetali e i mammiferi bisogna un attimo mediare, ecco, queste sono queste orchidee selvatiche, fiordalisi, questo è un gladiolo, sono alcune specie che abbiamo trovato, questo è un altro tipo di orchidea. Quindi c'è questa ricerca diciamo, in corso sulla biodiversità. Questo è un piccolo faggio adolescente che sta in un bosco di faggi, un po' più anziani. E queste invece sono alcune immagini di fototrappole che abbiamo messo in giro per, per il terreno. Abbiamo un archivio molto grande, adesso qui ho messo solo tre, così. alcuni esempi, il tasso, la martola, il capriolo. E qui abbiamo trovato il lupo. E finisco eh, dandovi ancora un cenno quindi queste residenze d'artiste, queste eh, che di cui ho parlato all'inizio, questa ricerca sulla biodiversità, questa ricerca, diciamo, su, per, su molto personale, anche su questa convivenza interspecifica. Adesso da poco ten, da un anno e mezzo, abbiamo introdotto la ricerca scientifica anche. Con un, con un um, bando finanziato dal progetto finanziato dalla Fondazione Caripro eh, partnership col, col cnr Adesso, scusate che non riesco ad agire ok eh, il progetto si chiama bridges e, e questo per darvi un po un'idea dal punto di vista scientifico cerchiamo di sperimentare con dei ricercatori con cui stiamo lavorando che verranno qui in residenza tra poco a fine luglio un tipo di ricerca eh, di scienza relazionale, in cui che, tutto questo attualmente legato, non è slegato, ma è strettamente collegato a tutto quello che abbiamo detto finora. Eh, si passa dal pensare al che cosa, eh, dal, eh, tipicamente, molti di voi con cui ho collaborato a Elena per prima degli anni, sono cose ci siamo dette tante volte. Un passaggio, diciamo, auspicabile da solo pensare a che cosa si studia, anche al come, che è molto importante, e al perché, al per chi. Un passaggio da, scusate, un fatto importante è questo progetto, eh, è un progetto in cui si fa un percorso con dei ricercatori di diverse discipline e si sperimenta una relazione con il suolo, con la qualità del suolo, la fertilità del suolo qui a Picollo. Quindi questa eh, ricerca sul suolo, in questa ricerca sul suolo c'è un tentativo di passaggio da una modalità, diciamo, classica disciplinare a questa modalità che potremmo chiamare relazionale, o trasdisciplinare, ibrida, si possono dare dei nomi diversi. Quindi un passaggio da una misura che cerca dei dati, dei prodotti su verfa, a un, un, un lavoro sulla qualità, qualità dei processi. Come vi dicevo è tutto collegato rispetto a quello che ho detto, come vi potete intuire questa, tutta la pratica di convivenza di cui vi ho parlato. Quindi un'enfasi un sulla qualità dei processi, ehm, un passaggio dal controllo e la previsione tipica della ricerca scientifica classica, il modello un po' così cartesiano dell'essere umano che prevede. Invece ha un utilizzo diverso, un mettere in, in gioco delle capacità diverse che sono appunto, come dicevo prima, la fiducia, il senso della fiducia, fiducia anche nella propria mh, possibilità di incontrare, di andare, non solo di misurare, ma di andare verso. Una delle etimologie, qui mescolo un po' arte e scienza, una delle etimologie della parola arte che mi ha particolarmente ispirata, che è un'etimologia antecedente a quella latina, che è ar, che è una radice sanscrita, che ha la, il significato di andare verso, mettere in moto qualcosa andare verso. Qui mettiamo insieme scienze e arte e questi ricercatori lavorano anche con degli artisti. Uh, quindi uno sviluppo di questa fiducia, la capacità di rispondere, anche che quello che io così vi ho raccontato, un po' alleno con questi, queste creature tutti i giorni, è un'etimologia un po' origine della parola responsabilità, eh, capacità di rispondere, abilità di rispondere. E poi un passaggio da un'idea di misurare, appunto come vi dicevo un'idea di andare verso un incontro con questo suolo, con queste creature che abitano il suolo. Abbiamo già fatto degli esperimenti di scavo in cui queste persone entrano in relazione con le creature che si vedono, con delicatezze, e quelle che non si vedono. Entrare in un'idea di questa convivenza rigenerativa anche con, con le creature che abitano il suolo. Per sviluppare questa serie, un po' uno delle copie di questo progetto, arrivare a sviluppare una serie di indicatori ibridi, che non siano solo indicatori, indicatori classici della dell'attività del suono, ma siano indicatori relazionali, e che quindi includano anche questi in qualche modo una eh, possibilità di dare una testimonianza di questi incontri. Basta, vi ho dato direi una panoramica <ride> rapida e molto varia di pian picollo. Se volete, sono... se avete qualche domanda, qualche... sono qui a disposizione. Comincio io dicendoti grazie di questa meravigliosa presentazione, che è stata veramente un incanto, forse io più di altri conosco i luoghi e ho seguito la tua storia, i tuoi percorsi e, e questa tua sintetica presentazione trovo veramente, dico, commovente, nel senso che eh, sei riuscita e, e stai riuscendo a, a mettere in pratica e realizzare questo intreccio tra la nostra personalità di singole persone, il nostro desiderio di fare ricerca, il nostro desiderio di stare in modo armonico in un ambiente, quindi insomma ci hai dato una serie piccola rispetto a tutta la tua esperienza, ma secondo me molto molto significativa di questo modo di, sì, di convivere con le altre creature in modo così impegnativo e, e però così affascinante quindi da parte mia un grazie un abbraccio grazie a te <ride> grazie a te Scusate, ho perso l'ultimo pezzettino perché mi hanno suonato. È l'ora delle domande? È l'ora delle domande o dei commenti o qualunque cosa. Mi lascio la no, parola. avevo, sì, non no, avevo una domanda. Eh, innanzitutto grazie Alice perché è un'esperienza bellissima. Eh, la cosa che volevo chiederti è, eh, rispetto alla tua mh, esperienza da cittadina, e di conoscenza anche diciamo, delle relazioni tra gli animali eh, al servizio dell'uomo. Quali sono le osservazioni che, ai, che, potete, che state facendo rispetto alla differenza quando questi animali sono in, diciamo, in cattività o comunque eh, devono anche servire a una certa produzione o comunque a un certo lavoro? e invece una vita eh, libera, diciamo, dove però interagiscono magari tra animali che non sempre si incontrano anche tra di loro. E dunque, la convivenza tra loro, come vi accennavo, è per lo più assolutamente pacifica, stabiliscono appunto delle simpatie delle vicinanze anche stabiliscono sanno gli uni da cosa possono avere dagli altri per esempio la protezione dei più grandi rispetto ai piccoli per esempio le galline e i maiali le galline amano stare dove sono i maiali delle volte a razzolare perché intuiscono che se c'è un maiale magari la volpe non si avvicina questa è una mia osservazione, no? però mi sembra abbastanza plausibile. E lo stesso accade con i cavalli, delle volte li trovi un po' tutti insieme, i grandi e i piccoli, magari si trovano a pascolare un po' tutti insieme e io ho una sensazione appunto che, che le prede più piccole traggono beneficio dalla protezione, dalla presenza, questa presenza colossale di questi altri animali. E, e poi hanno delle personalità molto sia individuali sia di specie molto particolari, per esempio il, ma, il, il maiale è straordinariamente intelligente, intraprendente e, e impavido per cui si avvicina anche ai cavalli per cercare di prendere un boccone piuttosto che... Um, Direi che è un universo intero stare a osservare come interagiscono tra loro gli animali in cattività. Guarda, quello che posso dirti è che per esper questa esperienza è anche un'esperienza profonda come quotidiana e stabilisco una certa empatia inevitabilmente, per cui pensare, per cui mi sembra evidente, scontato e ovvio che... che e che degli animali in cattività come noi, in cattività, siamo sofferenti, più siamo più aggressivi. Sì, aggressivi, sofferenti, aggressivi anche. e non possiamo, certo, e non abbiamo modo di esprimerci. Quello che posso vedere, è, ecco, per esempio, di questi gli animali che sono arrivati qui dopo una vita, diciamo, a servizio, al lavoro, no? che sono più degli altri, sono i cavalli, che il mondo dei cavalli è un mondo molto... Io lo conoscevo molto poco, continuo a conoscerlo molto poco in realtà, però sono creature che hanno eh, passato una vita intera a servizio dell'essere umano e quindi per esempio per loro potersi affidare alla natura, potersi affidare a gli elementi, eh, è un percorso, non è, non è, però vedi che c'è una quiete, una, si crea questo senso, senti, hai questa percezione di questo senso di quiete, di serenità, questo è molto evidente in tu, tutte le specie. questo sì, sì. Eh, sì non, non saprei, Quindi una differenza abissale, poi naturalmente si esprimono le individualità che naturalmente ci sono, poi vedi che certi stereotipi, per esempio il fatto che la gallina non sia particolarmente brillante, non, non, non è affatto vero, cioè si osservano dei fenomeni che magari non sono neanche classificati, per esempio io ho assistito a una morte di una gallina e i due... Eh, diciamo, morte naturale, non da predazione, forse un infarto, comunque qualcosa, morta nel pollaio e il gallo e la gallina rimasta, eh, sono, stati, sono stati accanto al corpo per ore e ore. Io non ho anche lì ho osservato e non ho voluto togliere il corpo, ho lasciato il corpo e sono stati il gallo era, la, teneva gli occhi chiusi e è stato in silenzio ore e ore con questa gallina morta per esempio. Ed è un fenomeno che non, noi non possiamo vedere in nessun modo. Anche quando chiedi quanto vive una gallina, quanto vive una gallina di queste razze, io ho chiesto a questo nemico, ma quanto vive? Eh, nessuno lo sa, perché ovviamente... Vengono, insomma, muoiono prima perché è un altro elemento molto, anche un po' struggente, volendo, che naturalmente sono programmati geneticamente anche per vivere, per esempio i maiali sono programmati geneticamente per, per mangiare pochissimo e ingrassare tantissimo e quindi la vita del maiale, mi hanno detto abbastanza subito, dipende da, cioè muoiono giovani perché a un certo punto non, le, le articolazioni non li reggono più perché non sono fatti per invecchiare. Non hanno il... C'era questo libro di un'artista americana che si titola Il diritto di invecchiare, che ha fatto questa serie di fotografie, questi animali di, tipicamente appunto sfruttati dagli esseri umani, vecchi, per cui c'erano queste foto di un maiale vecchio. Però nessuno sa quanto possono vivere, perché non, sono non è previsto, ecco. Così come appunto in certi casi anche i cavalli, piuttosto che nel momento in cui cedono i muscoli. Eh, sono... Quindi un esperimento un po' in una terra incognita, in un certo senso, di sicuro non sarà l'unico, perché uno non è mai... Però eh, è sicuramente... Cioè, osservo dei fenomeni che sono molto sorprendenti rispetto a quello che uno pensa di questi animali e forse un'altra cosa che posso dire rapidamente poi se ci sono altri vi lascio la parola è un po la come dire anche mi, mi fa un po' sorridere in certi casi la questa ossessione di vedere quanto sono intelligenti no, misurare questa intelligenza chi è più intelligente fare il test di intelligenza il, il, il, il, sai tipicamente il delfino il maiale il cane allora quelli più intelligenti come se hanno una gerarchia sono un po' più sai, degni di rispetto, quelli meno intelligenti e in realtà se vivi così a contatto con questi, che poi appunto è più, è più facile perché c'è un, un rapporto, c'è un ponte, sono domestici, nella, nella, ti rendi conto che l'intelligenza per come la possiamo misurare noi è molto naturalmente sono appunto di no la storia di come misuri, cosa misuri, Numero uno e numero due, in realtà è, hanno una, un mondo intero, c'è cioè un mondo intero, hanno un'ampiezza un di. No, delle vite vaste dal punto di vista emotivo, dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista. Sì. Quindi, questa ossessione di vedere che chi più. Eh, fa un po' ridere, insomma, è molto più. E andiamo, tutti nel, e andiamo tutti nella stessa, abbiamo tutti una stessa, come l'altra sensazione un po' che abbiamo tutti uno stesso desiderio di, di, di, di andare verso una sorta di pienezza no? dell'essere, di, di esprimere appieno le nostre, la nostra potenzialità, il nostro, chi, chi è umano, la propria umanità, chi è maiala, la propria maialità. <ride> E, e, e non è diverso. E quindi non, non si vede perché. Cioè, è come se questa gerarchia che noi abbiamo deciso che c'è, diventa Fa quasi un po' sorridere nel vederlo, nel stare con loro poi, no? Prego, se qualcun altro. Un'altra domanda. Se non c'è nessun altro, una serie di domande. Oh, no, L'altra cosa che mi interessava era se avevi potuto notare, per esempio, eh, delle ritualità tra di loro, che potessero essere dei messaggi anche del tipo, stammi lontano, stammi vicino, oppure ho bisogno di, di aiuto. o mh, Perché tra le specie, in, in, in, tra gli animali della stessa specie, ci sono dei rituali eh, proprio di, anche di avvertimento rispetto al, all'avvicinamento. Allora mi chiedevo se, visto diciamo, questo panorama eh, diciamo, eh, molto privilegiato che tu hai, avevi potuto notare anche, come dire, sono, è come se ci fossero popoli diversi a parlarsi. Sì, sicuramente così. Poi c'è un po' una sensazione di eh, qualcuno quando ha bisogno cerca, viene a cercare aiuto da me, qualcun altro, per esempio le galline, sono galline che vengono da, da questo allevamento, da questo luogo e hanno un allenamento alla paura dell'essere umano, poi sono prede più fragili, no? per cui è molto difficile per me avere un rapporto, potenzialmente si allontana, non riesco a toccare, per esempio mi raccontano, ci sono persone che mi dicono, ah ma io ho le galline, perché ovviamente cioè, poi io dico questo, ma tante persone in cascina poi hanno gli animali e magari appunto fanno la carezza a una gallina. Cioè e quindi so di altre situazioni in cui le galline sono animali che ti saltano in braccio cioè, invece le mie qui proprio perché sono allenate alla paura ehm, eh, difficilmente le riesci a avvicinare per cui per esempio quando bisogna curarne qualcuno è un po' più complicato perché magari subito si spaventano però nel momento in cui poi capiscono perché poi c'è anche questo passaggio nel momento in cui capiscono che in realtà sei lì per aiutarle per curarle si fanno Curare. Altri animali invece sono magari addirittura vengono a chiedermi aiuto se hanno bisogno. Tipicamente il cavallo per esempio si avvicina se ha, ha dei problemi. Si... E poi sì, ed è una domanda interessante perché dipende anche molto da... è, è, è abbastanza contingente come si relazionano con me. Delle volte sono la guastafeste perché magari vogliono finire di fare una cosa e dicono che è ora di andare, eh, delle volte invece è il contrario. Eh, diciamo che quello che posso, ecco, forse è quello che posso dirti è che nei momenti di, eh, ce ne sono, vi immaginate, sul gran numero e l'età avanzata, eccetera, ci sono dei momenti stati anche dei momenti drammatici, magari di situazioni in quei momenti lì si affidano Per questo è un bel... Mm. Si ah no, stavo mettendo via le cose poi vi devo dire di non collegare verso le otto e mezza ma si sì, dice per... eh, qui c'è io ho un po' di Un'altra cosa, forse ecco, rispetto a questo, scusa che mi viene in mente, intanto se qualcun altro... è il fatto che mi accorgo che per gli ospiti temporanei, che quindi non hanno abitudine a convivere con questi animali liberi, eh, non tutti, insomma, però c'è una tendenza abbastanza generale del, di noi umani essere abituati, a essere padroni della scena, padroni dei luoghi, padroni per cui camminiamo questa sensazione, appunto io ormai faccio questa vita strana, lo vedo, no? Per cui tipicamente chi arriva e, e passa, in, per esempio, nel cortile, piuttosto che ci sono altri animali, no? magari che stanno facendo fatti loro, tendenzialmente passa in modo del tutto um, inconsapevole, cioè nel momento in cui passa quella persona, tutti gli altri si devono scostare, ed è inconscio, cioè non è un eh, per cui non c'è questa sensazione di dire c'è quello lì, io, passo, io, io continuamente, no, perché sono, ormai sono in questa specie di cosa, vita strana, eh, eh, mi adatto, no? per cui non, non è mia la scena, la scena è condivisa. Invece tipicamente mi accorgo che chi arriva da fuori, forse siamo tanto abituati, talmente abituati a dominare e talmente abituati che tutti scappano. Tutti sempre, tutti scappano da noi e quindi noi tendenzialmente non dobbiamo scambiare strada, no? Eh, abbiamo questo quest atteggiamento, per cui ogni tanto io mi permetto così, con chi, è più in, con chi sono più in confidenza, magari di far notare che non, non, non ha senso pensare che devi spaventare qualcuno solo perché devi passare, magari passi dall'altra parte, magari. Eh, però vedo sempre qualche volta il punto facce stranite, come dire, Ma come passo dall'altra parte? sì. Ci sono loro lì tranquilli, non stare a disturbare, passiamo da eh, una storia di un signore meraviglioso che conviveva, che ho letto, conviveva con gli orsi, ha convissuto, insomma, con gli orsi, che si chiamava Russ, Charles Russell, che raccontava di una volta in cui eh, non aveva lasciato passare un orso. e eh, Lui era una, molto era proprio un esempio di questo tipo di pratica con queste creature selvatiche. E Poi questa mancanza, insomma, l'orso si era offeso e eh, aveva avuto un momento piuttosto di rischioso, però raccontava proprio di questo istinto che lui diceva ancora un po' indietro rispetto a questo percorso, un po' in genio. Quindi par sono partito con questo senso di, perché noi alla fine dominiamo, abbiamo proprio dentro, ce l'abbiamo dentro. Mm. Um. Volevo, posso fare una domanda? Prego, non Riccardo. ti vedo ma ti sento. Ah, sì, eh, sono Riccardo. Eh, eh, no. volevo sapere se per caso eh, hai osservato questa cosa che a me sembra di osservare, cioè nella relazione con un'altra specie. Io lo sperimento con, non so, i miei animali domestici così che girano in casa, non cioè che noi abbiamo la tendenza a umanizzarlo no? prima per dire si parlava oh, guarda quanto è intelligente eccetera ovviamente il criterio dell'intelligenza della stupidità è quello mm. umano no? quindi oppure eh, noi cioè, abbiamo una relazione eh, con l'altro essere che però diciamo è sbilanciato diciamo il centro più o meno siamo sempre noi e per cui magari eh, tu interpreti una certa manifestazione di quest'altro essere in un senso che è eh, o antropomorfo o umanizzato eccetera e poi però secondo me l'aspetto più interessante può essere la sorpresa quando ti accorgi che tu non hai proprio capito niente cioè che eh, in una relazione eh, si, eh, bisogna accettare anche l'altro e cercare di capirlo. Cioè io certe volte vedo dei comportamenti eh, e, di, eh, e cerco di, di interpretarli anche eh, in, in un senso, cioè uno guarda il gatto e dice eh. ma cosa sei triste, non so, invece magari sono tutte delle, delle, delle segmentali che ti fai tu nella tua testa di essere umano. E quindi penso che sia una cosa che col tempo si costruisce, no? Se uno cerca di avere una relazione autentica, no? Come ce l'hai con le persone, anche con altri, altri esseri viventi di altre specie. Quindi mi chiedevo, ti sono capitate delle sorprese di questo genere? Sì, sì, sì. Eh, grazie alla domanda, sicuramente una delle come dire, dei nodi o comunque vi dicevo prima queste contraddizioni, no? in un certo senso una convivenza, ma come dici giustamente tu, poi sotto sotto in realtà eh, decido io, no? poi alla fine sotto sotto dove stanno, quando vanno, vanno, vengono, appunto dove eh, faccio le casette, cioè eh, non è che siamo tutti nel bosco a eh, pari... Quindi c'è un senso da un lato di, come dire, di una certa contraddizione e io mi, questo metter, questa posizione è un più mettersi a servizio di, da un lato. E poi questa cosa del, del non interpretare, eccetera. Da un lato, come dici giustamente tu, lo facciamo anche con le persone, quindi un allenamento all'ascolto dell'altro. C'è una facilitazione anche rispetto agli umani perché siamo, sono molto diversi, e quindi ci mettono meno in. Io noto anche perché poi ho anche dei periodi in cui vedo pochissimi umani. Quando arriva un umano, noto che c'è una certa fatica in più con l'umano, perché l'umano sei, sei tu, ti tocca di più da vicino. No? Quindi è un po' più facile avere, prendere una certa distanza e riuscire a non proiettare appunto queste emozioni, magari vedere. Magari uno è triste, pensa che l'altro è triste. No? Queste cose che, umane, molto umane, che succedono tra noi della stessa specie, in modo spesso molto difficile da controllare, da, da, da controllare nel senso di avere consapevolezza, invece magari con questi che sono diversi è un po' più facile. Le sorprese, una delle più grandi, se vogliamo, con i cavalli, io appunto non ho mai avuto cavalli, non ho mai neanche avuto particolari um, esperienze, non cavalco per esempio, quindi non... sono partita da zero. No? E avevo questo senso di, anche di, uh, di, di fascinazione, di ammirazione, uh, ma anche un po' un senso di mitezza, di, di non voler essere, con questo senso che questi poveretti erano stati comandati tutta la vita, per cui avevo questo atteggiamento di, così di mitezza. Di... Osservazione, eccetera. Poi, eh, insomma, un paio di volte in situazioni diverse, mi sono accorta che questi mi passavano sopra, più o meno anche letteralmente, no? E caso ha voluto, che una vicina qui, di, di, di Cascina, insomma, non troppo lontana, eh, mi ha parlato di un metodo di, per conoscere il linguaggio, incontrare, conoscere il linguaggio dei, dei cavalli, che è un metodo di un certo italo americano che si chiama Parelli, che è un metodo per sostanzialmente, invece di comandare da predatore, in qualche modo entrare in relazione e diventare capobranco. Perché la storia numero uno è giustamente a un certo punto qualcuno ha detto sì, ma tu non puoi non essere capobranco, perché qui se, qui se succede qualcosa tu devi poter fare, agire, prendere, disfaccare. cioè non... non anche perché sono appunto creature potenti, grandi, non, non, per chiunque altro, tra l'altro per proteggere chiunque altro sia lì, eccetera, eccetera. E quindi ho fatto questa piccola esperienza, ho fatto un anno di questo corso con una persona che è venuta qui a lavorare con me, con questi miei cavalli, scoprendo delle cose straordinarie, per esempio il fatto che eh, noi come primati, scimmie <ride> primati, abbiamo col pollice opponibile, per manifestare le nostre faccende tendenzialmente abbiamo l'istinto a tirare, quindi noi con questi cavalli no? io prima cosa li leghi e poi li tiro, naturalmente hanno una massa pazzesca, per cui... invece loro tra loro si spingono, non si tirano. Quindi, per esempio, una cosa molto semplice è passare dal tirarli allo spingerli e vince chi, chi, chi si sposta perde, perché ovviamente ci sono delle gerarchie, non abbiamo parlato di questo, ecco, ma all'interno di queste famiglie ci cioè, sono dei branchi, quindi ci sono delle gerarchie e, e, e io sono parte del, del branco, volente o nolente, quindi se mi trovo al fondo è un problema. E, e, e vince chi, chi spinge l'altro, no? un po' tra le varie messaggi, per cui uno eh, degli insegnamenti è stato riuscire a avere una, mantenere una fermezza, un'autorevolezza che non è essere autoritaria, anche qui con gli umani serve un po' per tutto, diciamo, ma avere una postura del corpo, un modo di muoversi eh, che è autorevole per cui non si sposta, per esempio, non arretra, non sono delle piccole, sono moltissimi i dettagli, adesso non vi sto a fare tutta la storia, però per dirvi, io per esempio ho fatto questo passaggio, mentre prima ci mette all'inizio, non mi ricordo che andare a recuperarli ci metteva una vita, perché loro non volevano tornare, insomma, decidevano loro un po'. Dopo questa esperienza, più o meno misteriosamente, in realtà io arrivo in un posto e loro mi vengono incontro, esempio, no? E una delle cose, poi alla fine, questo insegnante mi diceva un po' sorridendo: che il capobranco nei branchi dei cavalli è tipicamente una femmina, sono le femmine, e il branco prende il carattere del capobranco, Quindi, se il capobranco emite, il branco emite. Ma è tutta un'altra storia rispetto a essere passivi: no? per cui eh sì, gli equivoci sono tantissimi, no? Per esempio i maiali percepiscono gran parte della loro percezione attraverso l'olfatto, la vista quasi non conta. Per cui poi quando uno impara quello... È come se piano piano in questo continuo vivere insieme, a forza di sbagliare, piano piano per approssimazioni impariamo a comunicare meglio, ecco. Però sicuramente ci sono gli equivoci, le proiezioni... Le poi uno pensa di aver fatto bene, in realtà ha fatto un errore, no, no. un po' come in tutti i rapporti peraltro, però sì, quindi ho per esempio quella storia della strada, il maiale faceva la sua strada io volevo costringerlo a fare un'altra, poi ho capito che lui aveva la sua strada, e... eh. episodi. Cioè scusa, volevi dire che pensavi inizialmente che il maiale volesse tornare a casa come pensavi, volevi tu, però che non sapesse trovare la strada? No, avevo, avevo una presunzione così di che, che, che lui facesse, cioè che la sua strada fosse la stessa della mia, che quindi lui stesse facendo dei capricci come per non andare a casa, cioè che questa sua insistenza, a non seguire dove io volevo che lui andasse, fosse un, una resistenza passiva, dire che e tardi dobbiamo andare a casa, che poi è buio. No? Io tendenzialmente quando è buio eh, mi, mi, mi assicuro che siano protetti appunto perché girano i lupi, girano eccetera. E mi sembrava che lui stia facendo un po' i capricci sostanzialmente. In realtà, poi a starlo un po' a lì, per fortuna, per esempio, ho avuto un attimo così un barlume di consapevolezza in quel momento, ho capito che ho sentito, ecco lì, per esempio, la cosa che è stata, che lui aveva un'intenzione precisa, cioè non era un. E quindi ho detto, vabbè, vediamo cos'è. Cioè uno deve anche avere tempo, prendersi tempo, insomma è una follia no? rispetto al mondo contemporaneo, perché vuol dire che tu poi hai tempo di perdere magari, non so, mezz'ora a capire cosa il diavolo sta facendo, cosa vuol dire, no? Tutti... E... Però sicuramente, sì, è una domanda fondamentale, sicuramente ci sono gli equivoci e... Eh. Se posso inserirmi anch'io se non ci sono in questo momento altre domande tu hai avuto ormai tante esperienze di eh, artisti che sono rimaste lì con te per ho perso presenze. scusa mia esperienza Ti ho perso un attimo esperienze di artisti che sono rimaste eh. lì con te per molto tempo mi chiedevo se in che misura tu riesci a condividere queste tue esperienze personali con loro, con qualcuno. Eh, hai qualche episodio legato anche al modo di essere artisti di, di queste persone che stanno con te? Eh, sì, sicuramente sì. Diciamo che quello che accade, che ho visto accadere, che in questo lungo tempo e poi soprattutto negli ultimi anni in cui questa pratica mia è diventata più... Proprio è una pratica di ricerca insomma mia per cui è diventata più presente e le persone che sono qui ehm, un po' entrano in questo flusso anche per contagio perché mi vedono continuamente impegnata in quello quell'altro con quella creatura piuttosto che un'altra e eh, sì, sicuramente rispondono a questa situazione Qualcuno, come avete visto prima, appunto, ha voluto rendere omaggio a un animale, facendo questo, usando questi crini per fare un ricamo. E qualcuno, come per esempio un artista che è in residenza adesso, eh, ha in qualche modo reagito a questa, a questa situazione in cui si è trovata la, eh, lavorando sulla parola eccomi. E lei è una drammaturga, scrive per teatro, ma fa anche un lavoro proprio sul linguaggio, sull'autobiografia, eccetera, ed è, ha <coughs> fatto questo laboratorio qui, in cui ha invitato una serie di persone diverse, un medico, un, un agricoltore, poi c'ero io, un attivista, politica, eccetera, a lavorare su questa parola, eccomi, con questa idea di, eh, come questa immediatezza, lei l'ha derivata da, della radice ebraica, i Eni, che nel Talmud è il creatore che chiama la creatura e la creatura che risponde, si rende disponibile alle intenzioni del creatore, quindi risponde con questo, ecco mi sono qui. E' è stata una, una sua così, reazione a questa pratica nella quale ha voluto anche partecipare, Che no? poi molte di queste pratiche sono anche molto come dire, pulire la stalla c'è cioè, tutta una parte assolutamente fisica e come dire che può sembrare molto meccanica e che in realtà è un rituale sono dei rituali che si ripetono quindi lei è entrata in queste ritualità e poi ha fatto questo lavoro quindi sì gli artisti si sì. poi è, vedi anche chi ha più o meno sensibilità per esempio sono artisti che hanno una grandissima sensibilità verso le piante i miei due soci fondatori, per esempio, ne parliamo spesso, Andrea Caretta, Raffaella Spagna, che sono due artisti meravigliosi, che lavorano moltissimo su questo um, riposizionamento dell'umano in senso non gerarchico, eccetera, eccetera. Hanno una loro predisposizione naturale per le piante, lavorano moltissimo accanto alle piante, e per me, invece, fa come fosse un sec... ci sto lentamente arrivando a questa medesima attitudine verso le piante, ma istintivamente vado verso l'animale. E quindi, per esempio, loro, con loro abbiamo delle conversazioni molto, anche molto sì, forti, perché poi loro difendono sempre i diritti delle piante, giustamente, dicono, sono questi animali, sì, però poi lì, là, eh, eh, io dico sì, hai ragione, cioè, no, piano piano cominciamo a... Quindi, e, e ci sono persone magari che non hanno nessuna sensibilità né agli uni né agli altri, arrivano con una loro... Però stando qui, tendenzialmente in qualche modo un po' posso dire, posso dire che un po' scalda il cuore in generale, cioè questa, questa cura quotidiana, questa, così, partecipare a questo processo di cura degli animali, delle piante, del luogo, anche quotidiano, a un certo punto contagia l'animo, per cui quello. Sì. E poi va a finire nel lavoro, anche se. Provo a comparire un momento. Buonasera a tutti, io sono Silvia. Eh, purtroppo la mia possibilità di connettività è bassissima perché sono fuori casa, per cui ho seguito a flash arrivando molto tardi perché non riuscivo a collegarmi. Eh, però diciamo che questi pochi momenti mi hanno... Hai parlato di contagio, eh, quindi hanno smosso delle cose, degli interessi, insomma... Ho sentito citare delle parole chiave che mi hanno smosso, mi hanno un po' contagiata, però mi mancano alcune notizie tecniche proprio perché ho seguito proprio da un pezzetto piccolo, quindi se è possibile vi riporto su aspetti molto banali e chiedo ad Alice se può dirmi dove sei, eh, cioè dov'è questo spazio. e poi... Eh, senza essere artisti o altro c'è la possibilità di entrare in contatto con questa realtà a livelli diversi che poi saranno stabiliti da qualcuno, cioè da chi ci vive, di, da chi la porta avanti? Eh, no, la, domanda, pre, figurati, la domanda pratica è siamo in Alta Langa, sul Piemonte, eh, più vicino alla Liguria, diciamo, verso la Liguria. Eh... Venire a pian piccolo, diciamo che tendenzialmente le persone che, che vengono qui in residenza, a stare qui, insomma, vengono con uno scopo, non, diciamo, con un lavoro, con un... Eh, tendenzialmente vengono attraverso appunto a fare dei workshop, a fare delle residenze. Eh, quindi per esempio ci sono dei workshop ogni tanto, adesso ultimamente non, è un po' che non ci sono, anche perché c'è stato questo grande intervallo della pandemia, per perché... cui però abbiamo anche offerto dei workshop uh, um, aperti al pubblico, diciamo, di varia natura, appunto, forse non so se è ricollegato, a un certo punto c'era un'immagine, un workshop di, di canto nella natura, uh, io stessa conduco, ho condotto dei workshop di fotografia, in quel caso lì sono aperti a, a chi vuole venire, a chi è interessato. E per il resto diciamo che tendenzialmente facciamo questa ospitalità legata a, a, a progetti finanziati, quindi i finanziamenti sono sempre eh, un po' pubblici, un po' privati, fondazioni bancarie, regione Piemonte. Per cui non abbiamo, cioè anche se ufficialmente è un'azienda agricola, agriturismo, eccetera, abbiamo queste, però non è una struttura ricettiva in senso cl classico, diciamo. Grazie. Avevo anch'io una domanda, scusate, era proprio relativa un po' agli aspetti anche organizzativi. Tu prima parlavi di una sorta di comunità con, no? con le persone che, che vengono lì, con questi artisti, e volevo capire, come, <ride> proprio dal punto di vista pratico, l'organizzazione, come vi autogestite se vi autogestite le, come dire, gli aspetti della vita quotidiana, insomma, no? la preparazione del cibo, queste cose qua, come com l'organizzazione e, e qual è la relazione che, che si stabilisce insomma, tra le persone, se ci sono stati problemi o se hai avuto invece una insomma se è positiva anche la relazione di convivenza con chi viene lì a fare queste esperienze dunque la relazione positiva direi assolutamente con le persone che vengono qui a fare eh, considera, considera anche che gran parte eh, è invito cioè le residenze di lungo periodo di questi artisti e ricercatori, che quindi sono uno o due l'anno, per un anno intero vanno e vengono, eh, sono invito, quindi sono persone che in un modo o in un altro conosciamo. Per cui no. diciamo che la sorpresa c'è sempre, perché poi eh, però è un po' ridotta, ecco. Non abbiamo ancora fatto un passo, non è detto che non succeda, insomma, eh, di fare una chiamata, un open call, insomma una chiamata aperta per una selezione di quel tipo. Eh, invece i laboratori, quelli in cui arrivano per esempio questi ricercatori, non è invito mai a candidatura, eh, le sorprese sono sempre positive, devo dire che il luogo, il luogo la situazione la, è molto, a prescindere da, da noi, da me, è molto forte, è un luogo, questo, questo, questo fatto che è isolato e immerso nella natura, questa, ha una cifra... Ha un carattere, è una, una grande personalità, ecco, e tendenzialmente agisce in modo positivo. Magari, magari attraversa, qualcuno attraversa anche dei momenti un po' faticosi, non è che è sempre tutto, però è eh, positivo. Dal punto di vista organizzativo, eh, all'inizio ho avuto una fase iniziale in cui c'era uno staff, diciamo, fisto, permanente, che conviveva qui, e questo invece è stato faticoso, difficile, perché, un po' perché c'è poca, molta poca privacy, e quindi su una, una famiglia che stava qui, insomma, era complicata quella convivenza, con magari anche proprio modi di vivere molto diversi. Perché chi era qui un po' come staff esterno non condivideva tanto la visione. Superata questa prima fase. Invece ho mollato gli ormeggi un po', io all'inizio ero anche molto più un po', avevo un'idea di mantenere un po' la vita precedente, che era una vita più urbana, in cui magari venivo qui, andavo e venivo, avevo questa idea di qualcuno che potesse gestire questo luogo. E invece poi ho capito che era proprio, non era la strada giusta, quindi in qualche modo ho mo molato gli ormeggi, nel senso che sono venuta a stare qui stabilmente e ho rinunciato ad avere uno staff per me, quindi vivo qui da sola fondamentalmente, con degli aiuti, saltuari. Adesso per esempio ci sono qui due studentesse che stanno facendo uno stage americane che fanno scienze ambientali. Che stanno qui un mese e mezzo, per esempio, a imparare, a offrire lavoro in cambio di ospitalità, quindi una modalità diversa. E rispetto, per esempio, alla preparazione del cibo, eccetera, a seconda delle situazioni, chiedo aiuto, chiediamo un aiuto esterno, quindi per esempio questo laboratorio vi dicevo prima, di artista, drammaturgo, eccetera, in quel caso lì si sono autogestite la cucina, cioè la cucina, il preparare il cibo, era parte del lavoro, quindi in alcuni casi... C'è una cucina che è quella che avete intravisto all'inizio che viene resa disponibile. E in certi altri casi invece ho chiamato, questo, per esempio un workshop di quel progetto scientifico, di ricerca scientifica, abbiamo chiamato, chiamato una ragazza che è venuta a cucinare per quella. Quindi ci sono dei... Ogni, naturalmente lì deve avere dei fondi, insomma, deve, deve, devono tornare i conti, che non è mai evidente, però... Comunque sono, persone, sono situazioni temporanee, ecco, in cui magari in quel caso lì è venuta questa ragazza a cucinare, ha preso in mano lei l'ospitalità. Per cui è flessibile, è una modalità flessibile in cui io per adesso mi trovo molto bene, perché è un po' dei costi fissi molto inferiori, dato... Insomma, se non sarebbe difficile poter mantenere la struttura, eccetera. E però, come diceva Elena, eh, vuol dire un impegno molto gr grande da parte mia, che sono poi quella che è sempre qui, segue un po' tutto, da tutte queste creature non umane, poi seguire anche gli umani impegnati. <ride> per cui sì, sono un po' strana, tendenzialmente. <ride> Abbiamo toccato il discorso eh, dell'educazione, della didattica. Mm, hai delle esperienze, delle prospettive, perché hai sottolineato eh, abbastanza l'aspetto della ricerca. Sì. Però oltre alla ricerca relazionale c'è anche la didattica relazionale. Sì, cioè, l'aspetto sì, che... della formazione sicuramente è molto. Cioè mi interessa molto, è molto... adesso abbiamo fatto delle esperienze saltuari, abbiamo ospitato qualche laboratorio, abbiamo ospitato un laboratorio di scienza della formazione con Andrea Caretto, Marco Tonom, questi... un laboratorio residenziale con questi studenti è stata molto positiva l'esperienza. Eh, abbiamo queste piccole esperienze di workshop che abbiamo potuto offrire... Mh ad ampio spettro, ecco, non a studenti in particolare, e poi abbiamo questa piccola parte di formazione che è inserita dentro la residenza di ricerca degli artisti, in cui gli artisti comunque ogni volta offrono un laboratorio per studenti, abbiamo questo con accordo convenzione col Politecnico, per cui sono studenti di architettura, che vengono a fare questa esperienza formativa residenziale e poi un'altra invece esperienza di cui avete visto qualche immagine, abbiamo questo accordo con la scuola dell'infanzia di, di questo paesino qui accanto che è Levice e quindi offriamo dentro questo programma ci sono sempre questi due appuntamenti, si sono stati un po' interrotti dal Covid ma adesso riprendiamo, eh, uno sul territorio e uno con, eh, però sono delle miniature, ecco. Sarebbe sicuramente interessante fare delle esperienze un po' più strutturate, però appunto. Se vuoi anche questo laboratorio che offriamo adesso, a questi ricercatori, questo di cui vi accennavo, che ha a che fare con l'incontro col suolo, la relazione col suolo, ha un aspetto formativo, diciamo, un lavoro che facciamo con i ricercatori già in esercizio, quindi però sicuramente c'è un aspetto educativo formativo sotto. No, invece io volevo chiederti con, le, con la scuola materna che tipo di incontri fate, cioè come eh... contenuti, come... E allora è molto divertente e bello il fatto che ogni artista poi declina l'incontro secondo la propria, la propria possibilità, il proprio, il proprio carattere, il proprio lavoro, per cui c'è chi lavora più appunto sul suono, per esempio avete intravisto questi bimbi, questi nastri, c'erano cioè dei nastri appesi, no? Invece c'era artista del suono che ha proposto tutto un lavoro di consapevolezza dell'ascolto del suono, della natura. Eh, invece un altro ha lavorato con la scultura, il disegno. Sono tra quattro incontri, forse anche un po' di più. Di solito verso primavera e estate si fanno, vengono qui i bimbi vengono portati qui dalle maestre. Abbiamo fatto un'esperienza un molto bella con Maurizio Cilli, che era il, primo, il nostro primo artista in residenza, che aveva fatto lavorare questi bimbi sul, sul selvatico. Ognuno aveva scelto un suo animale eh, totemico, un animale che, senza matico, che sentiva più vicino. Poi lui con una sua amica, una, una sarta, un artista a sua volta. Eh, aveva ha realizzato questi costumi meravigliosi ognuno col suo animale diciamo tutto fatto con questi scarti di tessuti di, di, hanno un nome che adesso non mi ricordo non mi viene in mente ma insomma, sono, sono gli scarti dei dei, dei, dei dei tessuti non usati, insomma quello che resta no? e poi questi bimbi hanno fatto questa, lui aveva fatto come restituzione finale, ha lasciato questa grande pietra che avete intravisto, e l'inaugurazione quest di questa pietra era stato un rituale, una camminata collettiva anche con i nostri animali, per arrivare a questa pietra con tutta la comunità, e questi bimbi hanno avuto una parte performativa in questo rituale di inaugurazione di questa pietra. Per cui qui avevano indossato questi costumi, lavorato su questi suoni, erano venute in quell'occasione a lavorare sui suoni con loro, due artiste esterne invitate da lui, con cui avevamo già collaborato. E quindi sì, è, un, è poli, polimorfo, diciamo, a seconda dell'artista, poi eh, i bambini lavorano in modo diverso. Qui adesso sono rimasti questi costumini bellissimi che vorremmo poter riutilizzare, lasciarle la scuola insomma, adesso vediamo come piccolini, bellissimi. Vabbè, visto che non c'è nessuno, ti faccio quest'altra domanda. Mi, mi chiedevo la genesi di questo progetto, cioè come vi è venuto in mente e come si è trasformato nel tempo e adesso quali obiettivi vi state dando? No? Cioè, come, come... Allora, La genesi è, è, è una storia molto personale, nel senso che... È... Un po' un mio sogno, io ho una formazione ibrida di partenza perché sono in origine fisica teorica, scienziata, diciamo. Poi sono passata alla filosofia della scienza, quindi ho una vita, un lavoro, diciamo, un pezzo di vita in ricerca accademica, anche se mai strutturata, però sempre un po'. In progetti di ricerca, eccetera, e poi ho una formazione come artista visiva e ho questa doppia anima. Quindi, da un lato, c'era questo mio desiderio di trovare un posto in cui far confluire questa oh, doppia che non riuscivo intanto a integrarlo. È come se avessi avuto un'intuizione di poter offrire questa competenza questa mia, e, e, in qualche modo, integrarla in un luogo. Uh, poi la possibilità naturalmente di fare un investimento iniziale, la possibilità economica di poterlo fare io personalmente. E, e quindi è, è nato un po' da questa intuizione di qualcosa che poteva essere per me mh, una possibilità. Ecco, all'inizio me lo, lo immaginavo, l'ho sempre immaginato come un progetto da condividere, però... Mh, non potevo immaginare in nessun modo che potesse assumere questo carattere così radicale. È diventato, io stessa dico radicale, poi per me non è assolutamente radicale perché non lo vivo così, no? però se me stessa in passato avrebbe detto ma come? Eh, quindi è un luogo che mi, è, mi sta portando verso, un luogo è un progetto che mi sta portando verso dei modi di, di essere miei che non pensavo di poter e dall'inizio ho voluto condividerlo nella sua fondazione con degli artisti perché in qualche modo per me l'arte poi alla fine sotto, sotto, è, è un veicolo principale per poter non so è un mio slancio nello star al mondo ecco è quello che mi quindi in qualche modo anche lì è stato istintivo. Ho, ho avuto la possibilità di invitare questo primo progetto, è stato anche lì un, un investimento personale iniziale di invitare queste persone a lavorare per poter appoggiare questo progetto su un gruppo eh, con cui aver condiviso già un'esperienza grande. E poi da lì, diciamo, invece è iniziata una seconda fase in cui questo gruppo si è fondato. Si è, radicato e abbiamo iniziato a poter invece chiedere finanziamenti ottenere finanziamenti esterni per cui adesso siamo appunto una realtà che piano piano si autosostiene con queste però ecco è la cosa affascinante ecco qualcuno forse che questa era una, una mia amica che insomma aveva scritto un testo a un certo punto su, questa, su questo progetto su questo luogo che l'aveva toccata aveva detto si può sposare qualcuno sposa delle persone, qualcuno sposa una causa e qualcuno sposa un luogo, io non mi sono sposata, non si sa mai nella vita, magari mi sposo anche con, con degli umano, un umano, non lo so, però diciamo eh, sicuramente è un sodalizio profondo che io ho con questo luogo, che, mi, che, che, che ospita, molto più grande di me naturalmente, che ospita non solo me, ma per, gli... per cui ecco, assume delle, non era assolutamente prevedibile, ecco. tutto questo per sintetizzare la risposta alla domanda non era assolutamente prevedibile e eh, ho una um, modalità di vivere questo, il più possibile, un'apertura, una, quello che vi dicevo, la capacità di rispondere, come se io rispondo a questa attitudine, non ovviamente un po' programma perché si deve fare i finanziamenti, bandi, cioè, però mantenere una certa apertura per vedere cosa il, cosa, il luogo, il progetto portano e qui essere pronta a rispondere, ecco, più, più questa... E poi ecco forse il sistema diciamo in generale è ecco, ecco, ecco, radicale nel senso che rem, tutto rema contro ecco perché per esempio per avere le caratteristiche per poter ospitare le persone bisogna fare tutta una serie di cose eh, a un certo punto mi sono trovato ad essere agriturismo agriturismo azienda agricola questo tendenzialmente è interpretato non solo così come visione ma anche praticamente l'agriturismo la, azienda agricola deve stare dentro delle scatole delle burocrazie deve farci per cui il fatto di poterlo eh, spostare aprire eh, trasformarlo c'è anche tutto il lavoro di capire qual è la struttura giuridica giusta doppia, adesso c'è questa fondazione azienda agricola capire come possono parlarsi tra loro in modo che diventi sempre più integrato il fatto che l'azienda agricola non sia produttiva nel senso tradizionale, perché vogliamo anche lì un dialogo con, con i viventi, per cui un, un reinterpretando la, la radice del gesto agricolo, no? quindi una collaborazione con le piante, per cui difficilmente poi sei produttivo in senso di mercato, no? Quindi in quel senso è più centro di ricerca. Però, tutto questo ve lo dico un po' come sono cose già fatte, ma è un lavorio anche di potersi definire di capire cosa uno. Quindi sì, work in progress. <laughs> Enzo, forse è... il microfono spento alice scusami puoi togliere il video condividere lo schermo chiudiamo sì. la diretta su facebook allora stop share ecco va bene va bene io ringrazio alice e tutti per aver seguito alice per aver ci raccontato questa esperienza e tutti per aver seguito fino, ad, fino a questo momento. Eh, queste riflessioni in realtà poi convergono anche in, in alcuni momenti, hanno anche delle ricadute poi, eh, cioè, come posso dire, non rimangono così eh, legate a questo solo evento. Vengono poi raccolti tutti i nostri interventi, e trovano poi confluenze quando eh, non ci si aspetta magari che ci siano, quando si ragiona anche di tecnologie o dei limiti di queste. Eh, le, le questioni dell'equilibrio e chiamiamola così della biofilia, che mi sembra un termine adatto, sono molto molto attuali che se ne dica. Se non ci sono altre eh, richieste o io saluterei intanto gli amici di Facebook e quindi chiudiamo.